la nostra sede, la sede delle istituzioni europee, per presentare questo importante progetto sulla accessibilità e eh, anche sul ruolo che può giocare lo sport nella ripresa, un progetto sul territorio e, e che cioè, noi vediamo come particolarmente importante. Come sappiamo ci sono 20, 20 milioni di persone che praticano lo sport eh,